Siamo qui a Milano con Francesco del collettivo di fabbrica della GKN, Francesco aggiornaci su come state. E noi stiamo bene, siamo in continuo movimento, e ci stiamo cercando di organizzare al meglio per la manifestazione che andiamo pubblicizzando per il 26 di marzo, e quella convergenza che chiediamo da un po' di tempo e che pensiamo possa unire diverse realtà in quella piazza. In realtà, dal punto di vista dell'avvertenza, per quel che si dica, siamo ancora fermi, siamo a in casa integrazione, lo stabilimento è tutto come il 9 di luglio e il nuovo acquirente che vorrà rivendere ad ora sembra un po' latitante diciamo, sotto alcuni punti di vista e sotto alcuni aspetti. Non ci siamo ancora salvati se non dai licenziamenti, non è, non è poco però comunque non, ci, non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo di riaprire il nostro stabilimento e di continuare a produrre. Ascolta Francesco, siete in questo momento più stanchi o più maturati rispetto a sei mesi fa? Molto più maturati. Eh, la stanchezza fa parte comunque di un, di un continuo essere in movimento, ma questa è un'esperienza che ci ha fatto maturare tanto, che ci ha fatto crescere tanto, che ci ha fatto imparare a conoscere anche realtà diverse dalla nostra. Non che non lo facevamo già, però ne abbiamo conosciuti ulteriori e altrettanti, quindi è un'esperienza io lo dico sempre, eh, di crescita culturale, eh, politica e eh, soprattutto anche personale. Ascolta, dimmi in due parole qual è il vostro obiettivo, il sogno in qualche modo? Il sogno era aprire lo stabilimento con il nostro piano industriale, e con l'ingresso del pubblico, quindi in Italia, ma di più cassa depositi e prestiti, e sotto il controllo sia dello Stato ma anche e soprattutto del collettivo di Fabbia dei Lavoratori. E probabilmente non so se ci riusciremo, però diciamo che stiamo lavorando per questo e continuiamo a lavorare per questo. Comunque l'obiettivo ora è quello più il primario funzionale è quello di riaprire lo stabilimento, di cominciare a produrre, anche se non, produrre, non produrremo più per l'automotive, questo lo sappiamo, però di, di cominciare a far funzionare lo stabilimento lì che abbiamo presidiato da otto mesi e che, a cui teniamo come fosse un figlio. Grazie Francesco. A voi.